L'obiettivo di oggi è parlare di eh, casi d'uso. I casi d'uso, eh, ne abbiamo parlato eh, nell'ultima lezione facendo riferimento ai requisiti, sono una tecnica che permette di andare a descrivere quelli che sono i requisiti funzionali. Qui vi richiamo eh, una possibile struttura semplificata del documento di requisiti Ecco, i casi d'uso sono, la eh, sezione 3, quella che eh, descrive i requisiti funzionali. Ecco, l'obiettivo di oggi è andare a capire eh, che cosa sono i casi d'uso e eh, quali sono le tecniche eh, che possiamo utilizzare per andare a scriverli. Quindi come i casi d'uso permettono di descrivere nel dettaglio gli aspetti funzionali di un sistema. due sceneggi storici tanto per inquadrare la tecnica i, i casi di sono stati introdotti all'inizio degli anni 90, ma, negli anni 90 da un consulente eh, si chiama Ivar Jacobson che è uno eh, degli elementi che stanno dietro a VML che eh, cercava di codificare una tecnica di modellazione eh, per eh, i sistemi software poi eh, durante gli anni 90 hanno avuto un, un sviluppo e una diffusione enorme, inizialmente dentro la comunità object oriented essenzialmente perché erano stati applicati eh, da consulenti che utilizzavano che lavoravano in progetti eh, sviluppati con linguaggi e poi hanno avuto un'applicazione molto più ampia anche in altri, eh, in altri contesti. Che cosa fa eh, un caso d'uso e qual è la, il suo significato? Allora, un caso d'uso, eh, se volete, è un modo di andare a definire quello che è un contratto tra gli stakeholder del sistema e il sistema stesso. Quindi tutti coloro che hanno qualche interesse nel sistema eh, possono andare a leggere nei casi d'uso qual è il contratto, cioè come si comporterà il sistema, come il sistema promette di comportarsi. I casi d'uso sostanzialmente in quanto requisiti funzionali descrivono come si comporta il sistema in diverse condizioni, in diverse situazioni e descrivono queste interazioni partendo da quello che è un primary-actor, un attore primario. Quindi l'idea di base è che un sistema serve ai suoi utenti. Quindi in ogni istante avremo quello che è un attore primario che ha lo scopo di realizzare i propri obiettivi tramite il sistema. Quindi l'attore primario è un obiettivo, lo vuole realizzare e noi descriviamo come il sistema gli permette di raggiungere questo obiettivo quindi che cosa servono i casi d'uso? beh possono essere descritti un po' più alto livello e quindi andare a descrivere eh, il processo che viene attuato eh, possono essere utilizzati come uno strumento per discutere delle funzionalità del sistema, quindi sono un buon eh, elemento per iniziare una discussione. Eh, sono, o possono giocare il ruolo di requisiti funzionali e eh, chiaramente sono anche il punto di partenza, in quanto requisiti funzionali, per andare a progettare il sistema. Qual è la definizione di un caso d'uso? La cosa più semplice e sintetica è questa. Un caso d'uso descrive un insieme di interazioni tra attori esterni e il sistema che stiamo considerando con il fine di raggiungere un dato obiettivo. Quindi l'obiettivo è quello che guida la descrizione del caso d'uso e il caso d'uso, la descrizione vera e propria del caso d'uso, si realizza tramite, descrivendo una serie di interazioni tra gli attori esterni e il sistema. Quindi gli elementi fondamentali che noi dobbiamo considerare quando andiamo a pensare ai casi d'uso sono innanzitutto l'attore, cioè chi interagisce col sistema. Sebbene il termine attore di solito rappresenti un'idea che noi associamo all'essere umano, spesso eh, l'attore non è l'utente umano, ma magari è un altro sistema che interagisce con quello che stiamo considerando. Quindi tenete a mente che l'attore, di solito viene disegnato in questo modo, eh, molto spesso rappresenta utente umano, ma talvolta può rappresentare anche un altro sistema software o un dispositivo ad esempio. Il sistema, il sistema avrà una certa interfaccia e quindi noi andiamo a descrivere come il sistema, l'interfaccia del sistema interagisce con il nostro attore. Che cosa descriviamo? Andiamo a descrivere come l'attore può andare a raggiungere un obiettivo. Quindi, il punto di partenza dell'obiettivo, ne descriviamo come eh, lo viene raggiunto tramite una serie di interazioni. Quindi tutto quello che facciamo parte dalla definizione di quelli che sono gli attori e di quello che sono i loro obiettivi. La descrizione effettiva, quindi il nucleo del caso d'uso, è poi una eh, sequenza di interazioni, quindi eh, l'attore fa qualcosa, il sistema risponde in un altro modo, l'attore fa un'altra cosa, il sistema risponde, eccetera. Quindi tutta una serie di interazioni di questo tipo. La descrizione principale del caso d'uso ci dice come l'attore può raggiungere il proprio obiettivo. Però sappiamo benissimo che possono esserci dei casi particolari, eh, degli errori e quindi mentre la descrizione principale ci descrive un caso di successo, nel caso d'uso spesso andiamo a documentare anche tutte le eccezioni, tutti gli altri possibili esiti eh, della sequenza che invece è principale che è andata a buon fine. Iniziamo a vedere quali sono gli elementi caratteristici di un caso d'uso. Abbiamo innanzitutto quello che è l'attore, l'attore è un qualcosa che sta fuori dal sistema e che interagisce con il sistema stesso. Quindi l'attore, come suggerisce l'origine della parola, la radice della parola, è un qualcuno che agisce, agisce nei confronti del sistema. Spesso l'attore rappresenta un ruolo, una categoria di utenti, eh, ma potrebbe anche essere rappresentare un sistema esterno, quindi se abbiamo dei sistemi, dei sistemi legacy già esistenti probabilmente l'attore potrebbe eh, rappresentare essi. Eh, quello che a noi interessa principalmente è quello che si chiama attore primario, cioè quello il cui obiettivo vogliamo descrivere come viene raggiunto. Quindi l'attore primario è un obiettivo e il caso d'uso descrive come l'attore primario lo raggiunge. Talvolta può essere necessario, per raggiungere l'obiettivo, al fine di raggiungere questo obiettivo, avere delle interazioni anche con altri attori. Questi sono chiamati attori secondari o di supporto. Quello che distingue nettamente l'attore primario dagli attori secondari è che il caso d'uso descrive l'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo dell'attore primario. Questo non toglie che anche gli attori di supporto possano avere degli obiettivi ma sono sostanzialmente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo principale. Come facciamo a identificare gli attori? Dobbiamo capire chi interagisce con il sistema, direttamente o anche eventualmente indirettamente. Tutti quelli che hanno a che fare col sistema, anche quelli che devono fare manutenzione, eh, amministrazione, eccetera, possono essere attori, che agiscono e interagiscono con il sistema. I sistemi legacy esterni, con cui possiamo andare a dialogare. Se pensiamo al caso del Bancomat, eh, un sistema legacy potrebbe essere rappresentato dal sistema informativo della banca, con cui il nostro Bancomat dialoga. Possiamo avere eh, dei dispositivi hardware con cui il nostro sistema interagisce, ad esempio un lettore di codice a barra, il lettore di, di, della, delle schede magnetiche, eventualmente eh, delle funzioni di eh, reporting o amministrative, e quelle possono anche essere eh, legate a degli attori gli attori, almeno quelli primari hanno degli obiettivi che cos'è un obiettivo? un obiettivo è qualcosa che ha un valore per l'attore quindi un modo di distinguere quello che è un obiettivo da ciò che non lo è e andare a considerare se questo ha un valore. Quindi se pensiamo al solito esempio del Bancomat, ecco, inserire il codice PIN non è un obiettivo che ha un valore per il nostro attore, okay? mentre invece ritirare denaro contante è un qualcosa che ha un valore per il nostro utente. Quindi un eh, elemento difficile è andare a capire quelli che sono gli obiettivi dei nostri utenti una tecnica che possiamo utilizzare è andare a chiederci perché perché l'attore vuole inserire il codice Se la risposta è perché vuole raggiungere un obiettivo un po' più ampio eh, dal, tramite il sistema, allora vuol dire che quell'obiettivo è troppo basso. Okay? Quindi perché l'attore vuole inserire il PIN? Perché vuole ritirare del denaro? Quindi a questo punto l'obiettivo vero è ritirare il denaro non inserire il PIN. Il PIN è un sotto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo principale. una categoria che è, non coincide esattamente con quella degli attori e quella degli stakeholder. Quindi gli stakeholder, abbiamo detto, sono tutti coloro che hanno un qualche interesse nel sistema, ecco alcuni stakeholder saranno sicuramente degli attori quindi il nostro cliente che si reca al banco ma è uno stakeholder perché ha degli interessi ed è anche un attore. la banca, il consiglio di amministrazione della banca sono degli stakeholder ma non interagiscono con il sistema. Quindi attenzione a distinguere bene chi ha degli interessi nel sistema e chi effettivamente interagisce con il sistema. Quindi spesso gli attori sono un sottoinsieme degli stakeholder. Un altro aspetto fondamentale per andare a definire un caso d'uso è capire qual è il contesto, l'ambito di cui stiamo parlando. Qual è il sistema che stiamo descrivendo? Che cosa dobbiamo progettare? Ecco, ovviamente noi non progettiamo qualcosa che già esiste oppure qualcosa che verrà progettato da altri quindi è fondamentale eh, nel definire scope tirare una linea che separa ciò di cui ci occuperemo noi come analisti e poi come progettisti del sistema da cosa invece è già dato o viene eh, gestito da qualcun altro ci sono tutta una serie di tecniche che possiamo utilizzare per definire scope del sistema attenzione alla parola scope che non significa scopo in italiano okay? scope vuol dire contesto o ambito eh, quando andiamo a scrivere degli use case eh, spesso possiamo identificare tre grossi livelli scope L'azienda, se parliamo di un sistema informativo, eh, possiamo andare a descrivere come le persone all'esterno dell'azienda interagiscono con essa. E quindi a questo punto lo scope è eh, la nostra azienda. Però a questo punto stiamo descrivendo dei casi d'uso che non sono i casi d'uso del sistema informativo, ma aziendali. I casi d'uso di, di cui invece ci occuperemo eh, principalmente sono dei casi d'uso a livello di sistema software in cui, effettivamente, noi descriviamo come gli utenti interagiscono con il sistema informativo. Volendo possiamo ancora scendere un po' di più e parlare di casi d'uso in cui il contesto è un componente software. Normalmente noi ci poniamo a livello di sistema software. Talvolta, se il sistema è molto complesso e quindi è composto in più, componenti o moduli, allora può aver senso andare a scendere a livello di componenti. Allora, prima di iniziare a scrivere un caso d'uso, quando abbiamo a che fare con il nostro sistema, dobbiamo, come punto di partenza, decidere qual è, anzi capire, qual è lo scopo del nostro sistema. lo possiamo fare con una tecnica abbastanza semplice che si chiama quella delle liste in e out io metto un giù una serie di caratteristiche e aspetti che potrebbero essere legati al mio sistema e per ciascuno vado a dire se sono dentro o fuori i limiti, lo scopo del mio sistema. Se sono dentro vuol dire che dovrò gestire quell'aspetto, se sono fuori vuol dire che qualcuno se ne occupa. faccio un esempio immaginiamo un sistema che permetta di pubblicare il materiale che viene presentato a lezione slide e screencast ecco cosa è dentro e cosa è fuori il sistema eh, il server web è dentro o è fuori se pensiamo di andare a mettere una pagina o un'applicazione all'interno di un server web che già esiste, a questo punto è qualcosa che già esiste e quindi è fuori. Se invece sviluppiamo il sistema da zero, allora il server web è dentro e quindi dobbiamo preoccuparci di sceglierlo, ragionevolmente non di svilupparlo, ma è dentro. Il software per la registrazione delle, dei filmati, degli screencast, è dentro o è fuori? Anche questa è una scelta progettuale. Vogliamo lasciare la libertà a chi insegna eh, di scegliere il software che preferisce oppure ne imponiamo uno che ci semplifica eh, la vita e quindi vogliamo informare Il software che abbiamo utilizzato per sviluppare le slide è dato oppure no? Dentro o fuori il sistema? Quindi, in modo molto semplice, fare la lista di tutto quello che potrebbe essere dentro e poi andare a riflettere se effettivamente sta dentro o fuori il sistema. Questo ci permette di definire una linea di confine e quindi capire di cosa ci dobbiamo occupare e di cosa no. Una volta che abbiamo definito il confine del nostro sistema, il passo successivo è quello di andare a definire eh, gli attori e i loro obiettivi. Gli attori, l'abbiamo abbiamo detto prima, possiamo andare inizialmente a vedere se sono eh, degli stakeholder, quindi par passiamo, partiamo da chi ha qualche interesse nel nostro sistema, vediamo chi effettivamente interagisce col sistema e quelli sono degli ottimi eh, candidati per diventare gli attori interagiscono col sistema. Però dobbiamo anche capire perché gli attori interagiscono con il sistema e quindi dobbiamo capire quali sono i loro obiettivi. Eh, questo lo possiamo fare con una tabella tipo questa in cui mettiamo l'attore, eh, l'obiettivo ed eventualmente una priorità la priorità serve se noi pensiamo di sviluppare il sistema in maniera incrementale e allora ovviamente dare una priorità a un certo obiettivo di un dato attore vuol dire che quello sarà il primo che svilupperemo e poi lo eh, potremo rilasciare al nostro cliente eh, un'altra tecnica che possiamo utilizzare per andare a descrivere la lista di attori e goal è quella degli casi d'uso, diagrammi di casi d'uso UML in cui gli attori li descriviamo in questo modo, i casi d'uso sono rappresentati dagli ovali, dentro l'ovale c'è l'obiettivo che l'attore vuole raggiungere e colleghiamo un attore con un caso d'uso se quell'attore vuo, eh, vuole quell'obiettivo oppure se l'attore è coinvolto magari come attore di supporto in quel caso d'uso eh, volendo, ma questo non è necessario possiamo anche andare a disegnare un rettangolo che rappresenta il sistema, giusto per andare a sottolineare il fatto che quegli obiettivi sono obiettivi di cui si occupa il sistema, di cui andremo a scrivere il caso d'uso, altri obiettivi che stanno fuori invece sono fuori dallo scopo del nostro sistema. Quindi, eh, mentre il rettangolo è un... Qualcosa di assolutamente opzionale, invece gli altri elementi, quindi l'attore, l'ovale del caso d'uso e la linea tra l'attore e il caso d'uso invece sono obbligatori. In questo caso eh, il nostro utente interagisce col sistema bancomat per ritirare il denaro, per visualizzare il saldo e per ricaricare il telefono. In un caso reale ci saranno molti altri casi d'uso ma in questo esempio sono tre quelli che noi abbiamo indicato. Quanto deve essere ampio il caso d'uso? e con che criteri andiamo a scegliere questi nostri obiettivi l'idea è che un caso d'uso descrive una serie di interazioni limitate nel tempo l'idea è l'attore arriva prende la sedia si siede interagisce per qualche minuto con il sistema che si rialza contento perché ha raggiunto il proprio obiettivo. Questo è quello che noi dobbiamo descrivere in un caso d'uso. Quindi, non andremo a scrivere sicuramente casi d'uso che descrivono processi che durano giorni, settimane o mesi. Normalmente, l'arco temporale descritto da un caso d'uso è qualcosa che varia intorno ai 10 minuti, 20 minuti, se proprio il caso d'uso è complicato. Ma ragionevolmente eh, dobbiamo immaginare un intervallo di tempo limitato. Se l'intervallo di tempo è molto più ampio, allora vuol dire che stiamo descrivendo un obiettivo che è troppo complesso. E quindi dobbiamo suddividerlo in casi d'uso. Eh, un modo per andare a descrivere il caso d'uso è ad esempio eh, andare a scrivere quello che è una descrizione sommaria, cioè che si chiama brief, noi dovremmo essere in grado di scrivere che cosa avviene nel caso d'uso che cose fondamentali in un paio di frasi tre il massimo ragionevole è sei frasi Per questo per casi d'uso estremamente complessi però la regola è due o tre frasi ecco ma qual è il livello di dettaglio con cui andare a descrivere un caso d'uso. Allora, se noi ci limitiamo a un brief, eh, abbiamo utilizzato un livello di dettaglio minimo. Se volete, questo può essere il punto di partenza. Quando inizio a scrivere un caso d'uso, so chi è l'attore, so qual è il suo obiettivo, eh, butto giù due righe per andare a descrivere che cosa avviene. Il passo successivo è eh, quello di andare a aggiungere qualche elemento e andare a descrivere quello che è lo scenario principale successivamente identifico quelle che sono le condizioni anomale e poi decido come gestire quindi riepilogando primo capisco dove tracciare la linea tra quello che è dentro e quello che è fuori un sistema. Quindi tutte le feature sono o in o out, poi identifico gli attori, di solito un sottoinsieme di stakeholder, e i loro obiettivi. E questo volendo lo posso fare con un diagramma dei casi d'uso. È un'ottima vista di insieme. A questo punto inizio a dettagliare che cosa avviene. Posso iniziare a dettagliare cosa avviene scrivendo un paio di frasi, e poi man mano raffino questa descrizione finché ho una sequenza di passi che mi descrivono le interazioni. Quando ho scritto questa sequenza di interazioni, un controllo che posso fare è ma questa sequenza di interazioni porta a realizzare l'obiettivo di partenza dell'attore e questa è la condizione essenziale se no ho sbagliato a scrivere il caso giusto. Secondo, il mio sistema avrà un insieme di stakeholder che gli hanno degli interessi come questa serie di eventi corrisponde agli interessi degli stakeholder? Vi soddisfa gli interessi o va contro di essi? Questo è un modo per capire se la sequenza che ho scritto corrisponde all'idea che mi sono fatto del mio sistema. Una volta che ho identificato la mia sequenza principale, quella di successo, inizio a pensare a tutto ciò che può andare storto o che può avvenire in maniera diversa. Il primo passo è andare a identificare tutte quelle che possiamo chiamare Failure Condition, le condizioni di fallimento. E queste le metto, faccio una lista semplicemente. Una volta che ho una lista chiara e definitiva, allora inizio a pensare a come gestire questi fallimenti. Un modo certo per sbagliare la gestione delle failure condition è fare contemporaneamente eh, l'identificazione di quali sono i fallimenti e come li gestisco. In questo modo ci si perde, quindi prima identifico quali sono e poi decido come gestirle. In questo modo posso anche pensare di accorpare più eh, condizioni perché sono analoghe o perché vengono gestite nello stesso modo. Questo lo posso fare ovviamente soltanto se ho chiara la mia lista di Fallimenti. E poi dopo vado a identificare come eh, li gestisco. Eh, la scrittura del, del caso di fallimento eh, spesso è un momento in cui io mi rendo conto che ho dimenticato qualcosa, eh, che non ho gestito alcuni aspetti, e quindi in quel momento io probabilmente andrò a rivedere tutto il mio caso d'uso. Qual è il livello dei goal e la granularità che io eh, utilizzo? Allora, normalmente eh, la raccomandazione è di utilizzare tre livelli di obiettivi. Quelli che sono livelli summary, se vogliamo una vista dall'alto, quelli che sono gli obiettivi dell'utente, quelli di cui abbiamo parlato prima, qualcosa che sia utile e di valore per l'utente, e poi quelle che sono le sottofunzioni. L'esempio classico è l'autenticazione. L'autenticazione non è un obiettivo che abbia qualche valore di per sé per l'utente, ma è un obiettivo che è funzionale al raggiungimento di un obiettivo dell'utente. Quindi se l'autenticazione è una procedura relativamente complessa e viene utilizzata molto spesso, ha senso andare a descriverla in un caso d'uso che è di livello sub -fugio. Quindi invece di andare a descrivere i passi eh, in un caso d'uso che descrive eh, l'obiettivo di valore per l'utente, separo questa parte, che magari è ripetitiva, troppo di dettaglio, e la metto in un caso d'uso di livello di salvaggio. Il summary level, invece, è utile per andare a definire quello che è un obiettivo, una visione generale di quello che è il sistema. Quindi il summary level di per sé non è utile perché non mi descrive un obiettivo utente se non utilizzare il sistema, ma mi dà un quadro generale in cui io colloco i miei sotto-obiettivi. Ecco qui un, il primo esempio di caso d'uso. Allora, il caso d'uso, che è di livello summary, quindi mi dà un'idea di che cosa fa il mio sistema, si chiama Manage Funds by Bank Account, quindi gestisce, gestire i fondi tramite un conto bancario. Capite che questo non è un obiettivo che abbia un qualche valore diretto per l'utente, ma è una cosa di molto di alto livello. Scope. qui vado a dire di che cosa sto parlando è il mio sistema di gestione dei conti e delle transazioni ho poi una sezione che si chiama intention in context che mi riassume qual è l'obiettivo del mio attore se volete descrive un po' più nel dettaglio quello che sentite che avete detto qua nel titolo del caso d'uso se volete di nuovo è la versione iniziale del caso d'uso quel paio di frasi che vi danno l'idea di che cosa fa il sistema vado a indicare chi è l'attore primario il cliente e poi parlo eh, descrivo quelle che sono le interazioni tra il cliente e il mio sistema. Il cliente apre un conto e poi il passo 2 può essere ripetuto finché l'utente desidera e quindi il cliente esegue una qualche operazione sul conto e alla fine il cliente chiude il suo conto. Quindi se volete questo descrive quello che è il ciclo di vita complessivo eh, di un conto corrente bancario e del suo cliente. Io da un caso di questo tipo ho un inquadramento generale di che cosa fa il sistema. Ho, ho un modulo del sistema se il sistema è molto più ampio. I singoli passi che vediamo qua in realtà possono essere letti come dei sotto obiettivi. Quindi eh, ragionevolmente andrò a definire un caso d'uso che mi dice come il cliente può aprire un conto, come il cliente può chiudere un conto e come il cliente può eh, eseguire una qualche operazione. Ovviamente qui io sono stato molto generico, ho messo semplicemente il cliente esegue un'operazione sul conto. Poi le operazioni che si possono fare sui conti sono molteplici, quindi per ogni operazione andrò a mettere un caso d'uso. Quindi il cliente vuole versare del contante, il cliente vuole prelevare del contante, il cliente vuole fare eh, un bonifico. Questi sono dei casi d'uso che rappresentano degli obiettivi effettivi e utili per il nostro cliente. Quindi lo scopo del summary è quello di dare per appunto un sommario generale di che cosa fa il sistema poi ci sono i casi d'uso di livello user goal che sono quelli che ci interessano principalmente perché mentre il caso d'uso SAM ci inquadra il sistema ma di per sé non dà una specifica funzionale la vera specifica funzionale è quella descritta nei casi d'uso del livello di user goal. I casi d'uso del livello di user goal, come dicevo prima, sono quelli in cui arriva l'utente, si siede, fa qualcosa, interagisce col sistema e poi si alza contento, in un tempo limitato. esempio eh, di caso d'uso a livello di user il caso d'uso è depositare del contante lo scope è quello di prima, quindi il nostro sistema di gestione dei conti e delle transazioni l'intention è eh, la descrizione sommaria del nostro caso d'uso, quindi L'intenzione del cliente è depositare la moneta, del, del denaro su un conto, eh, in questo caso diciamo che il cliente non interagisce direttamente col sistema ma attraverso un eh, impiegato eh, e aggiungiamo la nota che molti clienti scusate, possono eh, eseguire la stessa operazione contemporaneamente. Il primary actor è sempre il nostro cliente e lo scenario di successo è questo. Il cliente richiede all'impiegato di depositare eh, il denaro sul conto e fornisce il contante. L'impiegato richiede al sistema di eseguire il deposito fornendo i dettagli della transazione cosa sono i dettagli della transazione? ovviamente sarà descritto a parte non è obiettivo del caso d'uso andare a descrivere. scrivere passo 3 il sistema convalida il deposito accredita la somma sul conto e eh, registra i dettagli della transazione e informa l'impiegato. Quindi, tempo breve, l'attore primario alla fine è soddisfatto perché ha raggiunto il proprio obiettivo i passi sono relativamente pochi e descrivono l'interazione tra l'attore e il sistema. Okay, in questo caso tramite l'impiegato. Questo però è il, caso è il caso di successo. Ovviamente ci sono un sacco di cose che possono andare storte, per cui oltre al caso d'uso, eh, scusate, al caso di successo principale, vado a descrivere una serie di estensioni, le estensioni di solito le scrivo in questo modo, scrivo il numero del passo e poi metto una lettera che mi dice Qual è la variante? Quindi 2A è una eh, variante del passo 2. Il passo 2 è l'impiegato chiede al sistema di eseguire il deposito e fornisce i dettagli. 2A mi dice il cliente chiede all'impiegato di annullare il deposito. Il caso d'uso fallisce, okay, il cliente dice no, sono in ritardo, me ne vado, annulli l'operazione, l'operazione viene annullata e quindi non si raggiunge il successo. 3A è una variante del passo 3, il passo 3 mi dice il sistema convalida il deposito, eh, accredita il, la somma sul conto, registra la transazione e informa l'impiegato il passo 3a mi dice il sistema scopre che sono state fornite le informazioni non corrette cosa vuol dire informazioni non corrette? non lo andiamo a dire qui okay. sarà scritto ovviamente a parte quando andiamo a descrivere le informazioni che devono essere fornite andremo a descrivere quali informazioni e quali sono eh, i criteri che permettono di valutare se queste sono corrette. Quindi posso aver fornito un numero di conto corrente errato, posso aver dimenticato un'informazione, il risultato è che il sistema informa l'impiegato e il caso d'uso prosegue al passo 2 passo 2, in cui l'impiegato fornisce le informazioni quindi sto semplicemente dicendo che il sistema segnala c'è qualcosa che non va e quindi si ritorna al passo precedente in cui l'impiegato inserisce di nuovo i dati o li corregge 3B il sistema è si rende conto che non gli sono state, fornite, sono state fornite informazioni insufficienti per eseguire il deposito. Informa l'impiegato e torna al passo 2, esattamente come prima. 3C, il sistema non è in grado di fare il deposito. Ad esempio, eh, il sistema di gestione delle transazioni non funziona. la connessione di rete non funziona o altro. In questo caso il sistema informa l'impiegato e il caso d'uso fallisce. In questa descrizione vi faccio notare che è molto sintetica e semplificata, in caso reale probabilmente i dettagli sarebbero un po' di più e eh, dovrei gestire molti più casi eh, di fallimento. Comunque l'idea è che io do una sequenza di passi principali e poi vado a identificare tutte le possibili condizioni di fallimento e per ogni condizione di fallimento descrivo come viene gestito il sistema. Un altro caso, un altro livello di caso d'uso è quello di sub-function. L'obiettivo che io vado a descrivere in un caso d'uso di livello sub-function ovviamente non è qualcosa di rilevante direttamente per l'utente ma qualcosa di funzionale al raggiungimento di un altro obiettivo. Ad esempio il caso d'uso in cui identifico il cliente, quando ho a che fare con un bancomat. Quindi questi sono i tre casi d'uso. Normalmente cosa faccio? Io inizio a descrivere i miei attori e gli obiettivi, poi definisco un caso d'uso di livello summary che mi descrive qual è il mio ciclo di vita In questo caso apro il conto, faccio delle operazioni ripetutamente e chiudo il conto. Poi vado a definire tutta una serie di casi d'uso, di livelli user goal, che mi descrivono come un attore può raggiungere il proprio obiettivo tramite un'interazione con il sistema. Qual è il livello giusto? Allora, io rischio eh, di andare a scrivere dei casi giusti che sono troppo di alto livello oppure che siano sotto sotto funzioni. Il caso giusto, eh, il livello giusto è un qualcosa che. Eh, mi descrive una serie di operazioni senza entrare troppo nei dettagli. Ad esempio, senza entrare nei dettagli di quella che è l'interfaccia utente, quindi, l'autenticazione. Torno un attimo indietro. Eh, la descrivo in questo modo. Il sistema fornisce eh, la carta. Il lettore eh, informa il sistema eh, del, dei dettagli della carta, il sistema convalida la carta, il cliente inserisce il PIN, il sistema eh, richiede al sistema di gestione delle eh, transazioni e dei conti di verificare l'informazione e il sistema di conti e transazioni. Eh, dice che le informazioni sono valide e il sistema informa il cliente. Qualunque cosa più di dettaglio, tipo il cliente inserisce la prima cifra del PIN, ovviamente è troppo dettagliato e è, è assolutamente inutile, non mi dà informazioni in più. Anzi il rischio, quando vado troppo nel dettaglio, è di andare a mettere dei vincoli per chi dovrà andare a realizzare il sistema e quindi devo andare a descrivere qual è l'intenzione dell'attore del sistema in quel passo non i dettagli, che cosa fa, i movimenti che fa per andare a verificare se io ho identificato un gol a livello corretto eh, le domande che devo farmi è, prima di tutto, che cosa vuole effettivamente il mio attore principale? Oppure, perché l'attore vuole fare questo? Queste due domande mi permettono di capire se il mio livello del gol è troppo dettagliato oppure troppo generale. Per cui, inserire il PIN, come dicevamo nell'esempio precedente, se io mi chiedo perché l'attore vuole inserire il PIN la risposta sarà perché gliel'ha chiesto il sistema quindi non è un obiettivo dell'attore della, dell oppure perché alla fin fine vuole andare a prelevare il contante quindi a questo punto l'obiettivo è prelevare il contante e non inserire il PIN perché l'attore vuole inserire L'indirizzo email di destinazione, perché alla fine vuole mandare un'email. non perché inserire l'email di indirizzo di destinazione abbia qualche significato per lui, perché è un qualcosa che è funzionale a un obiettivo più alto. Quindi, quando ho raggiunto un livello di goal che corrisponde a quello del significativo dell'utente, posso andare a scrivere il mio caso d'uso. Con l'esercizio. Abbiamo Jenny che sta di fronte al bancomat della propria banca, al buio, inserisce il PIN e cerca il pulsante di invio. Okay? Questo è il quadro generale, descrive uno scenario particolare. se vogliamo è una narrazione di una storia di interazione con il mio sistema. Ecco, a questo punto eh, riuscite a immaginare, allora, innanzitutto un eh, caso d'uso, un obiettivo che sia di livello utente, user goal. Qualcosa che sia di livello sotto funzione, e invece un obiettivo di summary. Vi do un esempio. Allora, un obiettivo user goal è prelevare contante dal bancomat. Ok? L'abbiamo detto un sacco di volte negli esempi fatti prima, questo è ovviamente un obiettivo eh, di livello utente. Un obiettivo di eh, livello summary è utilizzare il bancomat. Utilizzare il bancomat che vuol dire anche fare l'altra operazione, quindi ad esempio eh, vedere il saldo e caricare il telefono. Un, una sottofunzione può essere inserire il PIN o autenticarsi ecco due esempi che invece sono fuori dal contesto che ci interessa sono l'obiettivo di Jenny è portare qualcuno fuori a cena è un po' troppo di alto livello e soprattutto non coinvolge il sistema A meno che sia l'impiegato che sta ricaricando il banco, ma non c'entra. Un altro esempio che è troppo di, di basso livello è cercare il pulsante in di invio. Questo riguarda i dettagli dell'interfaccia utente e di nuovo è troppo basso. Pensate al caso eh, in cui non è necessario premere il pulsante di invio, perché il numero di cifre del PIN è sempre quello, quindi quando abbiamo inserito l'ultima cifra automaticamente eh, il sistema la controlla. Ecco, a questo punto se io vado a mettere qualcosa nella mia specifica dei requisiti che dice che devo andare a prendere il pulsante di invio, ho messo un vincolo in debito a chi dovrà realizzare il sistema. Quindi, attenzione a trovare il livello giusto. Il punto di partenza è sempre il livello user goal, quello per cui l'obiettivo è un qualcosa di significativo per l'utente. Una volta che abbiamo capito qual è l'obiettivo, quindi cosa sta dentro, cosa sta fuori, quali sono gli attori, quali sono i loro obiettivi, identificato magari uno o più livelli summary, descritto in maniera sommaria in un paio di righe i nostri eh, casi d'uso, a questo punto possiamo procedere con la scrittura effettiva dei casi d'uso, seguendo eh, una particolare struttura. Di solito si parte da un template fisso e si vanno a riempire dei campi. Ci sono svariati template per scrivere i casi d'uso. Eh, quello che vi propongo è, è un template abbastanza diffuso, e ha la caratteristica di essere puramente testuale senza tabelle o altri elementi, quindi è facile da scrivere con un letto di testo, un word processor, senza avere formattazioni particolari eh, e eh, permette facilmente di andare a scrivere tutti i passi. I passi sono numerati eh, con dei numeri arabi crescenti. In alcune opzioni i casi d'uso, i vari passi dei casi d'uso ad esempio non sono numerati, però a quel punto poi è difficile andare a capire, andare a descrivere qual è l'estensione. Se abbiamo i, casi i passi del caso d'uso numerati è molto più facile fare riferimento ad Quali sono gli elementi del nostro template. Allora, prima sezione, use case, il titolo, l'abbiamo già visto prima. Il titolo è essenzialmente in maniera molto sintetica l'obiettivo che vuole raggiungere il nostro attore, prevario contante. Abbiamo lo scope e quindi abbiamo qual è il contesto a cui facciamo riferimento. Se noi descriviamo un unico sistema e lo scope l'abbiamo ben definito, ed è lo stesso per tutti i casi d'uso, questa sezione possiamo anche dimenticarci. Se invece andiamo a descrivere un sistema che è fatto da più eh, moduli o componenti, a questo punto invece è importante andare a descrivere e indicare precisamente a quale modulo faccio riferimento. Quando descrivo lo scope, posso anche andare a indicare se il mio scope eh, è descritto come un black box o un white box qual è la differenza? Eh, il caso d'uso di so solito è descritto come un black box Cioè io considero il mio sistema come una scatola nera di cui io non vedo eh, gli aspetti interni un in caso d'uso white box è un caso d'uso in cui io invece vedo uh, gli elementi interni del sistema quindi vedo uh, l'application server, vedo il database, vedo altri elementi che stanno all'interno del mio sistema ecco, solitamente, a meno che non abbia esigenze particolari, tutti i casi d'uso sono di tipo black box quindi non vedo gli elementi che stanno dentro il mio sistema io vedo soltanto l'interazione tra l'utente esterno e il sistema E poi posso andare a indicare se sto parlando di l'azienda, di un mio sistema o di un, suo, o di un sottocomponente. Per indicare qual è il livello del scopo. Poi eh, livello del goal può essere summary di livello utente oppure una sottofunzione. Questo è importante invece per andare a capire qual è il livello di questo specifico caso d'uso. Poi abbiamo la sezione che abbiamo visto è Intention in Context, quindi che cosa vuole fare il nostro attore primario? E' la descrizione sommaria e sintetica. Dobbiamo andare a dire chi è l'attore primario ed eventualmente andare a indicare altri attori secondari o di supporto. ecco le sezioni fino a questo punto fino al primario atto di solito sono obbligatorie le metto sempre sono l'intestazione del mio caso d'uso poi eh, ci sono altre eh, sezioni che possono essere opzionali ad esempio gli interessi dei stakeholder se c'è qualche stakeholder oltre all'attore primario che ha degli interessi nello svolgimento di questo caso d'uso lo devo andare a menzionare poi posso andare a indicare delle precondizioni, le precondizioni specificano alcuni elementi che il sistema deve verificare prima che possa dare esecuzione al caso d'uso. Un esempio di precondizione è l'utente è stato autenticato. una volta che l'utente è autenticato io posso fare una serie di operazioni altrimenti il caso d'uso non è eseguibile diciamo così un'altra serie di eh, passi di sezioni che sono opzionali sono le garanzie minime e le garanzie di successo quindi che cosa il sistema è in grado di garantirmi comunque e che cosa è in grado di garantirmi in caso di successo. Le garanzie minime, se pensiamo al caso del Bancomat, sono che non viene creato denaro né viene distrutto. Quindi la somma tra il denaro erogato e quello che c'è sul conto è costante all'inizio e alla fine. sia che venga erogato sia che non venga erogato. Eh, le, le garanzie di successo è, mi dicono quali, eh, quali condizioni mi sono garantite nel caso in cui il caso d'uso termini con successo. Eh, ovviamente queste sono garanzie che vanno oltre il... L'obiettivo. quindi se la garanzia è eh, l'utente riesce a ritirare il denaro questo è eh, tutto sommato inutile andarlo a specificare perché è già implicito nell'obiettivo di solito qui vado ad aggiungere garanzie che non siano già descritte dall'obiettivo principale del caso d'uso. Eh, posso anche indicare quelli che sono dei trigger cioè eventi che scatenano l'avvio del caso d'uso quindi non è l'utente che inizia di sua eh, volontà il caso d'uso ma c'è un qualche evento esterno che porta il caso d'uso ad essere eseguito ad esempio scade un eh, qualche timer e il sistema notifica l'evento all'utente quindi il sistema fa vedere un reminder perché è scaduto il tempo per fare qualcosa quindi a questo punto non è l'utente che inizia a fare il caso d'uso ma è un evento che mi scatena l'avvio del caso d'uso E poi abbiamo il nucleo del nostro caso d'uso che è lo scenario di successo principale e l'extension. Il caso di successo, come al solito, è enumerato, quindi numero, punto, che cosa viene fatto? Attenzione che qui è, descrivo il caso di successo principale. È di successo e quindi mi porta a realizzare il goal ed è quello principale, quindi non considero tutte le possibili alternative. Le alternative vanno a finire nell'altra sezione che è quella dell'extension. Nel caso dell'extension, che cosa descrivo? Descrivo il passo che io vado di cui vado a descrivere l'estensione o variante, la condizione e poi la descrizione. Se la descrizione di cosa faccio è estremamente complicata, posso pensare di andare a indicare un altro caso d'uso, di solito il livello subfunction, che mi dice come viene gestita questa condizione. Quindi di solito eh, quando io ho una serie di passi molto dettagliati, invece di metterli nel main success scenario oppure nell'extension, eh, li prendo e li impacchetto dentro un caso d'uso di tipo sub-function. In questo modo mantengo i casi d'uso di livello user goal, che sono quelli principali, eh, semplici, snelli, facili da leggere. Direi che a questo punto possiamo fare una pausa e eh, dopo la pausa vedremo eh, alcuni consigli e tecniche per andare a scrivere in dettaglio i casi di uso.